Ciao! Come state? Siete tutto bene? Nel, nello spazio io resto a casa e noi invece rimaniamo insieme anche domani con il nostro consueto appuntamento dedicato ai vinili sono andata un po' alla ricerca nel nostro archivio di alcuni vinili particolari e ho deciso domani di passarne qualcuno che è legato a una colonna sonora quindi di qualche film, di qualche cartone, sicuramente qualcuno di voi li conoscerà altri magari sono un pochettino più particolari o diversi Beh, partendo da Grease, che penso che in tanti eh, conoscano, passeremo poi a quello di Madonna, Who's That Girl, senza tralasciare Hair, questo bellissimo musical e eh, non solo eh, film, per poi passare a Miami Vice, mamma mia quanto è bello Don Johnson, e poi per chiudere con questo, non so se molti di voi se lo ricordano, ma era un film veramente bello, una storia d'amore tra un computer e una violoncellista, e si chiama Electric Dream. Quindi questo per darvi appuntamento come sempre domani alle 9.30 per raccontare ancora un po' di musica insieme ai nostri vinili, va bene? Vi aspetto, ciao!